Ciao a tutti ragazzi, noi siamo da X e Marco000. Siamo tornati su Paper Mario 2 King. Sì. King. King Vi ricordo di iscrivervi e di rispondere al sondaggio così potete decidere qual è il prossimo gioco che dovremo fare dopo Yoshi... No, no. no. Uh, Woolly World. Comunque nella scorsa parte abbiamo ucciso il boss del terzo mondo e adesso ci ridigiamo ci... ci... ci... al prossimo mondo. Veramente ora <gasps> dovremmo <gasps> fare un po' di backtracking Tu l'hai detto. Sì, è vero, è vero. Ok, quindi adesso... Per prima cosa, eh, facciamo, vediamo un po' ste cose a che servono Quale potere cartomagno? Oh, Ehi Hey, be Beater Hey, Beater salt. Hey Paper Mario from Paper Mario di Origami King Yes, Beater Ok, basta Premi quel tasto Bong. Cosa Ma si dice? muove? Si muove, sta puntando alla... Eh, uh, Ok, punta al centro e cosa c'è al centro, scusa. Niente, ora vai agli altri. Mi velocizziamo. Velocizziamo No. Velocizza. Allora, se non vuoi, Mmm, Secondo me devi usare quello del ghiaccio. Com'è quello dell'acqua? Com'è quello del grasso? E nel ghiaccio. Secondo me è contro quello dell'acqua si usa quello del ghiaccio. Vediamo. Davvero? <ride> e il che cosa fa al fuoco assolutamente nulla appunto <ride> ah. sei via acqua hey. Cont contro, contro quello della terra si usa contro la terra si usa la terra semplicemente quello della terra mentre quello ah, ghi ghiaccio fuoco e acqua si vanno uno contro l'altro invece so, okay, a questo qua devi usarlo due volte Okay. Ah no, semplicemente spegni. Si dirigono. Il punto. Si dirigono. Okay. In effetti quello della terra è il più inutile. No? No, no che cosa fa? Non ha, non ha un senso di spazio. esistere quello della terra. È giusto una scusa per uh, potersi annullare da solo. <ride> punto. Sgubby doobie -Doo. We're coming after you. We're gonna kill your Mr. E. Mister, mister E. E chi <ride> lord farquad I i mister i e lord e farquad marco I iiii ok press the button yes super delightful intendant e ora finalmente? l'ultimo lavoro siamo quello del nooo quello del nooo ah prima di premere x salici sulla piattaforma ice Nice <ride> Nice Cosa? cube Cosa? Ice tried but you failed Ice tried but I failed Ora no. mm. uh, è tutto congelato L'ho girato quello della terra non Quando lo so Si è cliccato tutto Sgubi dubi dubi Ah ok Boh. Memma morta del 2012. Pff, Liso. Cosa? No, cosa esplode fa? tutto. Scendete al paradiso con noi. Uh, no, dobbiamo fare backtracking <ride> Esattamente, proprio <ride> una luce. Vedo una luce. No Olivia, non ci lasciare, invece si sì. Attraversa le nuvole. La luce è così forte, ci sta chiamando. Ok, il backtracking si farà il prossimo. Bene, Olivia, modo. ignorerò. No, no. La, facciamo backtracking prima dell'ultimo mondo Vai no. dai Dobbiamo prendere quel cuore eh, Dobbiamo prendere, prendere quel cuore No finale. adesso Va bene dai, Ci rivediamo a Ninja Land Boys No prima a Todd Town oh, Perché sei stupido Perché sei stupido Uh nuovo nemico Boomerang bro Bro Nice cock bro. Perché? Non <ride> perché si. Sì, Bel è pollo. Mene. No, è una meme. Ok. Nice bro. Cock Basta! Perché? Perché non è tagliata! Probabilmente li ucciderai in un colpo, quindi Non è vero, perché uso quelle schifose. Ok, vediamo quanti danni gli faccio. 27 ok è abbastanza un danno forte e li ho uccise. Vabbè. Lo mao, avresti ora... solo dovuto usare quello. Mm, ora <ride> mi prendo quello vistoso. Me lo metto al posto mm. di quello mitico. Mitico. Ghiaccio Bros. Fuoco Bros. E questi sono morti, mentre questi no. Ah oh, wow, Beh wow. comunque ah. questo è un nuovo attacco Anche se non da, dal nemico giusto Boomerang Ancora, ecco infatti Si sì, me lo ricordo prende, incendiato, Ha incendiato il suo, il suo amico e poi te l'ha lanciato Come fanno i veri amici Che mostro <ride> Ok ora se non, non fanno più niente io taglio Ok siamo a tot Oddio <ride> Ah un modellino lol che schifo Siamo a tot no. Siamo a tot tat Tot tat. No. E andiamo a farci i rifornimenti E vedere che cosa hanno di nuovo le persone Ma perché hai ripreso scusa il senso Per fare i rifornimenti E magari se succede qualcosa di nuovo ah. Ma se succede qualcosa di nuovo riprendi mm. Non mi pare il caso <coughs> Non ci sta niente qua Uh, mi prendo... Prendi quelle vistose. Un paio di vistose. Ok. Quello mitico mi sa che non si può più ricomprare. Basta. Ah, ne ho tante queste. Prendi uno normale, non si sa mai. Eh. Certo, metti che devi finire dei nemici scrausi. In quel caso... sono quelle lucenti, già le quelle lucenti sono, sono scrause. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, basta, comprati un fungo vita lucente Fungo vita, basta mm. okay. Perfetto Vai, esci Ok, adesso vai alla mh, robe Intanto curati Trova una panchina Dove rilassarti. Comunque non, non diventerà quel negozio lì, diventerà quello, eh, cortesia, que, convenienza, cortesia e eh, qualità Anche a quello In realtà solo solo quello Qual è il tizio, no, non lo so <ride> Quel tizio che guarda il sole eh? ah. Ok, vediamo Convenienza, cortesia, quali altre accessori Uh, aspira coreandoli, tamburello Gioco di squadra aumenta leggermente la potenza d'attacco di tutta la squadra che squadra? La squadra tipo Todd i Todd o Bobby? Però non si può comprare? Come non si può comprare? C era rosso era rosso perché è uno sconto per mm. questo l'ho comprato. Mm. Uh, prendiamo. Vai prendiamo che. tutte le cose. Che cosa serve? Cioè lo equipaggi. Aumenta, aumenta il ehm. il raggio di raccolta cogliandoli. Tanto tutti questi, la spira coreando li abbiamo già letto, quindi per questo non ho letto. Ah, vediamo. Ah, questi sono quelli speciali, diciamo. Allora, qui solo due ne posso avere, quindi io mi tendrei questo. A che, serve quella? A che serve quella cosa adorata? Per avere degli sconti. Ah, eh, sì. Quindi l'equipaggio soltanto Soprattutto mo, le... mo' che, mo che mo non dobbiamo fare Bene, adesso ci rivediamo in altri negozi. No, aspetta. Prima dobbiamo fare una cosa. 9 dobbiamo andare dalla tanta talpa ci sta talpa tarta talpa veramente quale tarta, Qual tarta talpa? quella che sta qui mmmm comunque non ha niente da darci quindi... invece si sì. non ci do nulla ok e ora possiamo comprarci il nostro adesivo Eeeh, yeah, nostro desiderio. Yeah. Che me lo dici? Grazie, amico. Nico. Bene, ora ci vediamo veramente da qualche altra parte. Andiamo a ninjaland Land. Allora. Ok, siamo tornati a ninjaland Land. Non e ora andiamo a parlare con il tizio. Con gli li ho quello vitto. Perciò solo quello vitto. Yes. L'altro si consuma. Oh. Prego onorevoli VIP. Onorevole VIP. Plego onorevole VIP. Ah no, mi sa che vale come cons anche consiglia. Olivia. Uh, Olivia. Eccolo. Allora, sì, è apparso. È apparso comunque eh, vi faccio vedere una cosa. Cuore che avevo mancato. No. Qui gli screen con il coso della la carta normale uh, danno soltanto una moneta. Mentre con il coso VIP. Plego onorevole VIP. Uh. Dani il coso, il trofeo. Bene, ora uh, passa da quel venditore. E poi cerchiamo il cuore. Dov'è che aveva detto il tizio che stava? Il cuore? Uh, io lo so, però non mi ricordo cosa ha detto il tizio. Vabbè, Esattamente. Se lo sai allora ci porti tu. Come dentro io vendo sacchetto? Cioè questo di cambia la texture dei cori coriandoli. Uh. Eh, no. <ride> non ci serve. Ma una e cosa poi estetica è pure un sacco Ho premuto B <ride> Ok uh, Il tizio diceva che stava sempre davanti al negozio Solo che noi questa parte l'abbiamo completamente ignorata E ora che abbiamo mm. la chiave di Ninjaland land yes, è questa? No, non è questa Dove è? è la quella, è quella del Castello di Peach uh, Questa Questa è la chiave del Castello di Peach Possiamo andare a vedere una cosa che io avevo già visto off camera perché sono andato a, a ricontrollare uh, dove il ninja è. Ed ecco qui c'è un Todd. L'ultimo Todd che ci mancava. No. <ride> ah Mario, sei tu! Meno male, que quei soldati origami sembrano tosti. Perciò ho effettuato una ritirata strategica. <ride> se ne sono andati un sacco. Guarda che ci sei tu qui, sono sicuro che andrà tutto bene, che potrò riaprire il negozio di souvenir. Ecco. Azzini. E questo qui ci vende un, un, un coso. Immagina, immagina Medi... se non fossimo mai andati. Uh, c'è il bruciartello e il, sì, il, il laccio artello. Tutto, ti vado a <ride> sì, un attimo, da acquistare un altro. Ma perché li hanno, hanno cambiato il nome? Un martello che prende fuoco quando colpisci i nemici E poi morta oliga Si sì, ma perché hanno cambiato i nomi era molto Penso. meglio br bruciartello tipo Un da, martello da che si star. congela quando colpisci i nemici Ok e eh, tra... io prenderei pure questo Teatro Shogun. Shogun? Teatr Shugan, Shugan. Shugan Dann No Bene via Oh un cliente tessera sconto argento Ah Noi avevamo quella di bronzo Sì Ah, armi oh. e oggetti venduti nei negozi Sono scontati del 30% oh, oh, oh, oh, Delightful Il tuo shopping va bene, bene. Un attimo Cos'è apparso? Ah, okay, ah è fungo lucente Equipaggia quella d'argento Al work. posto di? Quella di bronzo Dove è finita? Sono ah me la, la, la giornata e basta Ok ah, Mi sembra anche meglio così ci ok. Ora andiamo alla stanza dell'enigma al cuore. Vuoi dire? No, vai al cuore. Ai ai ai, ai. la stanza dell'enigma è qui. Ai, ai, ai, ai. Oh, enigma. <ride> <ride> uh, uh, ma ve lo spiego velocemente perché l'ho già risolto off camera. <ride> tu mi dici di fare backtracking? Allora, come vedete, qui abbiamo cercato di, di fare uh, simmetrico. Anche se qui si è resettato. Simmetrico l'altra volta. Uh -huh. Solo che non sono solo le verande, è tutto. Uh, quindi ora uh, metteremo tutto simmetrico. Tipo uh, qui: verde, verde, viola. Cassetto aperto. Cassetto aperto. Cassetto aperto. Appliti. Verde, cioè viola Verde Verde E ora che sono tutte simmetriche Appare il oh. cuore non è, un, non è un trofeo, è un cuore Il cuore Eh sì, il cuore è quello che ti aumenta i pv Yeeey, 5 pv Beh, meglio di niente oh. Velocissimo è stato il ok, ora accurate. direi di andare subito a Coso Cosa? Ah, dal tizio Da... Sì. da um, oddio Todo aperto No, dal professor Todd Quindi taglio sì. Già, il Si Se andassi con un altro compagno qui Ah, si tornati Proseguiamo Cosa, proseguiamo Tu mi devi <ride> far fare un sacco di soldi, hai capito Un sacco di soldi Ma scusa, oh, se oh, ora oh. prendiamo un altro compagno Uno di quelli che resta sempre Non resterà nessuno sempre Oh Tipo il professor Todd oh, oh, oh. Solo che io sto andando Come si stava dentro il cactus? Lascia stare sono i, dialoghi, sono i dialoghi inutili Lascia stare. Che cactus è andato? Lascia Era stare. buio e spaventoso Ma è stato anche intru... istru... Ist Introduttivo istruttivo <ride> Intuitivo Allora i sassi dobbiamo cercare I sassi oh, oh. Del deserto Non voglio mi sa di guardare una... Una roba right. Ecco, ecco. Perfetto. Ok, ora scava lì in mezzo. Vediamo. E ci siamo. Speriamo sia, sia questa. Ma è piccolissimo. E... Ora vive max in aridito. No, no, no, no, no, no, lo dobbiamo buttare nel lago. <ride> ci vediamo al lago. Ok, eccoci. Ora possiamo yittare il cuore nel lago. Yitt. Oh. Eh, boh, la, il lago ha ottenuto più 10 pb yeah, è un cuore schifoso da accendere Ogni vita conta Comunque eh, Prova a evitare l'ostrica già che siamo qui Vedi ancora Per qualche strano motivo funziona Non sono sicura che fatto bene Ok niente ci rivediamo al mondo 5 adesso <ride> Aspetta Ok Dopo il backtragging siamo tornati qui alla luce magica. Wow. E quindi ora vediamo che cosa. Qui si scopre che è un UFO che sta rapendo Olivia e Mario muoiono. Fine. In effetti non si vede niente. Fine. Comunque, sicuramente quel coso lì ascendi al paradiso con noi, ascendi al paradiso con noi. Guarda, è pure bianco il coso. Sempre <ride> no, Terme oh. Paradiso. Ah, e si crea il pavimento così. Così uno che vuole salire dopo di loro non può. Che posto è questo? Dove siamo? Di sicuro ci troviamo molto in alto, ma qui ci sono troppe nuvole per vedere qualcosa. Oh no. Ehi, ecco il nastro verde. Oh no. Sembra che svanisca proprio fra le nuvole. Dovremmo andare a vedere dove va a finire. Oh no. Non oggi. Oh oh. Al primo salvataggio di questo mondo andiamo subito via. Si Dun Dun Dun Dun Dun Sei fermo. Il paradiso. Benvenuti in paradiso. Oh si sì, il paradiso. In che senso però? In ogni modo sono molto amatissimo. Benvenuti in paradiso, sono bene. Ma incontriamo Bobby. Sicuro. Ma è sicuro, guarda. Io ci scommetto. Quanto? Tutte quelle 23.000 monete. No, no, no, sono no, scommesse no. serie. No, non voglio. Che fai? Fai i giochi d'azzardo in un, sì? un video? No. E comunque non è un gioco d'azzardo, è una, una scommessa normalmente, normale. Ah, è vero, io ho visto un, uh, un video uh, perché c'è un, so un glitch di soft lock qui. Vi diamo benvenuti nel servi Terme, Terme paradiso. Quali? Sono ancora meglio di prima. Terme paradiso. E cosa c'è di paradisiaco? Ma non capisco per i angeli. Ah aspetta, lo scopriamo perché questi toi sono bianchi in questo posto oh mio dio non c'è qua eh, beh ho letto avevo eh, letto qualcosa con la cu sì, magari eviti di schifare i dialoghi non, secondo me lì ci sono eh vai avanti nuovo i gli, gli, gli, gli enigmi gli enigmi con l'acqua qui ii su ah. l'altro li appara ci pensi che dicono entrambi di iso che <ride> cioè hanno, hanno messo a pato però lì c'è un modellino del sottomarino a caso dove? Ah e e e il sottomarino aveva un simbolo di sti tod che volano che, che hanno le ali benvenuto nel al terreno paradiso Mario questo è un luogo in cui riposare riflettere e rigenerarsi attraverso il potere delle fonti termali ci sto, avrei proprio bisogno di sc scartarmi i muscoli della mente. Scarto io mazzato! Mm, Intrazione mm. consigliata l'ingresso in mille monete ed è obbligatorio. potreste gentilmente versare subito la somma? No! Oh! Perché? Che mo, in paradiso ti rubano i soldi! C'è sta cosa! Ah, non vedo l'ora di rinfrescarmi e rigenerarmi! In effetti non. non so se voglio prima rinfrescarmi e poi rigenerarmi, che problema. Grazie infinite, spero che troverete i nostri servizi di vostro aggredimento. Oh, un'ultima cosa prima di andare. Abbiamo una promozione per bagnanti compulsivi. Cosa? Vi prego, portate sempre con voi questa tessera fedeltà durante la, la permanenza alle terme. Ecco. Tessero questa crea altro... un, uh, un soft lock, oh, come... credo. No, non so se è questa, boh. So che una tessera qui crea un uh, soft lock. Se. riempila visitando... non lo so, non, non me lo ricordo. Ah, tutte le fonti... Uh, ah, quindi è tipo una... Una no, paradiso. Se userete un timbro per ognuna delle nostre terme. Vi daremo un premio speciale. Timbri. Ho un brutto ricordo di quelli. ricordatevi di farvi timbrare la tessera ogni volta che ne visitate una. Poi tornate quando avete finito. Questo è tutto, godetevi, di le terme paradiso. Evviva! evviva! Evviva! Evviva! Non vedo l'ora di.. Non vedevo l'ora di non... vedere l'ora di copere qualcosa. qualcosa. Vabbè. Non vedevo l'ora di aspettare. Uh, C'è un punto salvataggio? No, devi salvare prima di entrare nel mondo Terme Dice. Sembra davvero calda, pensi che sia una delle fonti termali Le fonti termali sono calde, vero? Ma Mario non può entrare in acqua, affogherà Anzi, si scioglie <tossi> Buongiorno signor Cuba. Fatti timbrare da quello ciccione Non Assun amico. Oh. Ah, è vero, no Sarei piccolo timbri per il nostro promotore dedicato ai varianti coltusivi Sotto un timbro per ciascuna riceverei un premio. Devi parlare con lui. Ah, timbri, devi... Ho detto riempire le, le cose. Sì, te la devi far timbrare. Prova a parlare col Koopa. Com'è la temperatura? Non voglio cuocere nel mio stesso uscio. Tu sei una di quelle di di Bowser, ma io ero molto gentile da parte sua lasciarti prendere una vacanza alle termini. Perché è gentile prendersi una vacanza? Fentine ah sì, perché la, la sua cosa è... Si esce dall'acqua Mario. E fumo? Vapore? Forse dovremmo dare un'occhiata. <ride> Olivia, ma... No, è l'aurora boreale. È Aurora boreale. Aurora boreale. Perché dobbiamo dare un'occhiata? Olivia, è il vapore, è normale, è acqua calda. Devi Lì, darò che hai premuto X. No? Ah, ok, dovevi solo stare fermo. Bene, ora che l'hai fatto? Sei così coraggioso, Mario, sei saltato lì dentro senza pensarci due volte. Sembra un bambino che gioca. E sembra che tu sia bene, forse anche più che bene. Ma cosa succederà a me? Mi inzuperò tutta? Mario, di carta, tu sei di cartone. Che ti, che ti aspetti che succeda? Mi, mi sembra ci sia un modo, solo un modo per scoprire <ride> <ride> Olivia e le sue orecchie <ride> Sono morte Vabbè, ah, lei sta cuocendo uh, Sì, ora capisco Penso che mi starò qui bene un po' Non badare a me Ah, che benessere Così sì che significa rilassare e generale corpo e spirito mi, mi spiace Mario, ma da ora mi interessano solo le fonti termali e nient'altro più. Uh... Ma perché viene così pubblicizzato sto, questa questa terma? Se poi. Paradiso. Ah, ecco, ora lo possiamo fare. Yay, l'ha sembrato ah, pure no, storto no. Non l'ha fatto centrato, Ma che nervoso. <ride> Mitico! Ah, ok. Prossimo. Uh, che stavo dicendo? No. Uh, ritorna dentro. Troppa roba troppa roba via via cosa? torna dentro non, non ho salvato ecco lì yeah. c'è il salvataggio wow che vista incredibile stavamo frutturando tra le nuvole Mario quello è il castello di Bowser no è il castello di Peach certo. e la chiave è dentro così bello da farmi quasi dimenticare il nastro verde che è proprio qui ah ci picchia ora che me ne sono accorto che ora è? tipo non sono passati tipo 3 minuti da quando siete entrati in Eterno Cosa ci fa quello orribile e minaccioso grugno qui? Pensi che faccia parte delle terme? Di sicuro non mi rilassa né mente né nel corpo. Forse è meglio chiedere a qualcuno: Ah, altro. ecco perché c'è una. Mecca. a questo per esempio. Mi scusi, signor custode. <tose> Mario? Cosa ci fa qui? <tose> A volte diventi che sei, un, sei una celebrità eppure conosci davvero questo custode custode a che? trovo io il custode... ah non importa come consigliere di Bowser ho dovuto affrontare questo irritante paffone una marea di volte avrai sicuramente sentito parlare di me, mi chiamo Kamek oh no, io non conosco nessun ah, Kamek quindi non è un Magikuba che si chiama Kamek no, è Kame. per caso è proprio Kamek N Quello hanno lì. sbagliato là, nel trailer Un Magikup malato di pulizia eh, Invece è il il, il, Kamek il servitore di Bowser Oh felice di ah, conoscenza Io sono Olivia Io e Mario siamo in viaggio per presentare il, il diabolico piano piano di mio fratello Mi spiace di non averti mai e di non nominare il signor Kamek, ma fare il custode per Bowser non è da tutti <ride> Ancora, te a già non faccio il costale per Bowser Sul cozzegliere Bowser. <ride> Povero, Povero Kamek che, eh, che oli Olivia ha detto che Mario non gli ha mai parlato di lui. <ride> no, perché dovrebbe. In quanto tale ho delle informazioni importanti per voi. Dopo essere fuggito sulla Clown junior Padron Bowser è tornato al, al suo castello dove lo attendevo. E eh, l'ho ucciso. <ride> <ride> ho preso il controllo adesso. Dominerò il mondo. Appena arrivato siamo stati sorpresi dai <ride> <dei> soldati <ride> origami E patron Bowser. Padroncino Bowser è stato catturato. Mamma <ride> mia, ancora nuovo. non sappiamo da dove viene quel tipo timido. Di nuovo è stato catturato, punto. Mi sono strategicamente nascosto durante l'attacco, ed ero pronto ad avviare il protocollo di emergenza. Ma il pulsante che ho premuto ha spento i motori del veliero. Non è stata colpa mia, no, è stata colpa di Bowser. Non si va a fare Con <ride> Come motori spenti il castello di Bowser e precipitato direttamente sull'eterno e paradiso. Amai ah, è successo un sacco di tempo fa. Preciso su sulla sì. nostra sala ricevimenti. Ah. Bisogna prenotare per far cadere un castello sulla sala ricevimenti. Hai idea di quanto sia lunga la lista d'attesa? Quello fa finta di punire. Non altra scelta, ti addebito debito una penale per ritardo, per l'anticipo e per la cancellazione. per la presenza. Come pensi di pagare monete, carta di credito o altro lavoro degli scagnotti di Bowser? Psst, è una domanda un po' recorrente. Un po' di sano asciutto umorismo termale. Anche perché loro sono già al lavoro per ripagare i danni causati. Ormai ci sono quasi per fortuna. Ah, lol. Beh, avete sentito il top, padron Patron Bowser e il, il suo castello di sostenere si versano in tali condizioni. Ora sono costretto a pulire per la mia vita. Ah, quel gruppino minaccioso fa parte del castello di Bowser e Per arrivare al nostro vero dobbiamo entrarci dentro Il castello di Bowser non è livello finale Uh, Sorpresa Wow Deve servire il castello no? di Bowser Cioè, è bene, me l'ultimo è allora il di, di Piccio, ovviamente cioè. E allora, posso esservi di aiuto Beh, Luigi sta cercando la chiave mi appunto. Pronti. Posso esservi d'aiuto Seguitemi in fretta No, signor Kamek Che fai? Niente, non ancora. Si sta, sta, sta camminando. E eh, comunque adesso eh, clicca il blocco salvataggio e poi ritorneremo qui nella prossima parte. La allora, dobbiamo registrare adesso. Oddio, voglio vedere quel segreto. Non ora. Dopo. Hai detto kamek ma ti ammazzo io. Cos'è? Oh, un vista. No, sotto. Un blocco. <ride> ah, stanno pulendo tutti LOL <ride> Grazie ad aiuto, sono ore che cerco di tagliare le, le foglie dall'interno. Scagliati salvati, uno su c'è. <ride> ci pensi. No. Prendi, prendi il blocco e poi stop. Bene, alla prossima parte continueremo a seguire Bowser. Per ora... Seguire Bowser. Bene, eh, quindi niente, ciao. ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi. Ci vediamo. Ciao. ciao.